Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il risultato del contest di FIFA che ho diciamo lanciato più o meno 5-6-7 giorni fa, insomma non mi ricordo, comunque siamo lì ragazzi andiamo a vedere chi è il vincitore di questo contest, come avete visto vi ho fatto vedere anche l'orario in cui è stato chiuso il contest, se non avete visto rimandate indietro il video e andiamo a vedere chi è il, il vincitore di questo contest ragazzi speriamo che il video non sia eh, lunghissimo speriamo di trovare subito la personcina che abbia tutti i requisiti al posto giusto andiamo a vedere andiamo a vedere paghi qui si è, eh, se si è iscritto al canale se se comunque alle condivisioni pubbliche se ha i requisiti giusti per poter eh, vincere questi 30.000 crediti FIFA ragazzi scusate ma è un po' lentino il pc oggi fa un po' i calzi suoi però va bene diciamo che in linea di massima ci accontentiamo come eh, qui c'è l'iscrizione ragazzi e qui abbiamo eh, che ha partecipato a molti contest quindi ragazzi a questo punto sono anche contento di dare a paghi questi questi crediti perché eh, più che meritati insomma no? visto che ha partecipato anche ad altri contest che ha messo mi piace quindi detto questo ragazzi questo è il vincitore del contest di oggi domani farò un altro contest FIFA domani o dopodomani per altri 30.000 crediti quindi rimanete connessi sul canale rimanete sempre aggiornati aggiungetemi su telegram, lo trovate in descrizione sotto i miei video, e che altro dire ragazzi, lasciate un bel like, condividete il mio canale con i vostri amici per nuovi contest e molto altro, detto questo un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti.